Ciao, sono Marco, sono in questo momento alla stazione dei Pullman di Arezzano. Ho avuto un paio di giornate tra ieri e oggi piuttosto interessanti, ma specialmente quella di oggi, in cui insieme ad altre persone mi sono recato ad Ortona per seguire un convegno sull'agricoltura di precisione in cui ho fatto delle riprese video. Tutto sommato il mio ruolo in quella circostanza era semplicemente questo registro questo video perché quello che ne è derivata da questa esperienza è una parola passione mi sono trovato a confronto con delle persone che sono dei veri e propri esperti e persone di successo nel loro settore e ho trovato tante veramente tante persone che provano una grandissima passione per quello che fanno ho conosciuto un ragazzo di 25 anni appassionato da morire del proprio lavoro e ce ne ha parlato in una maniera veramente coinvolgente, mi ha fatto praticamente innamorare del suo lavoro, ho parlato con un altro ragazzo di 22 anni completamente appassionato del suo settore e questo mi fa riflettere, mi dà speranza per quello che riguarda il mondo dei giovani e il rapporto che i giovani avranno con il futuro, mi sento di dare ai ragazzi questo consiglio, fai quello che ti appassiona, ti porterà senza dubbio al successo, è una componente fondamentale la passione per poter avere una vita che sia densa e saporita. E così come tantissime altre persone che si sono succedute come oratori a questo convegno, ognuna di loro ha parlato con grande passione del proprio settore. Passione, passione, passione, segui la tua passione, nulla di grande è stato mai realizzato senza il contributo della passione, non è una frase mia, non ricordo esattamente di chi sia, ma ci vuole passione, qualunque cosa sia quello che ti appassiona, qualunque cosa sia, anche se non è ortodossa, anche se non è convenzionale, anche se non è una delle più comuni, anche se è sconsigliata, ma se tu la fai con grande passione ti assicuro che potrai ricavarne grande soddisfazione e perché no, anche una professione, un qualche cosa che ti dà da vivere seguendo quello che ti appassiona e se fai quello che ti appassiona per vivere Credimi, non lavorerai un solo giorno in vita tua. Questo era quello che volevo darti come messaggio. Io sono in attesa qui del pullman che dovrebbe arrivare eh, qui, nella benzina che ho alle mie spalle. Spero di tornare a casa, sono stanco ma molto soddisfatto. Spero, ti dicevo, di tornare a casa per tempo, per riabbracciare la mia compagna che mi aspetta a braccia aperte. Ti saluto, da Avezzano è tutto. Ciao!